Bene, qui siamo in neuroradiologia e in particolare nella, nella zona di controllo della risonanza magnetica. Quella che vedete alle mia spalla è una risonanza magnetica, ne sentite probabilmente anche il rumore, ed è una uh, apparecchiatura che viene utilizzata nel nostro reparto in tutte le età della vita, in particolare anche nei bambini, addirittura nei neonati, e ci spingiamo fino a fare esami di risonanza sul cervello del feto. Uno dei problemi principali per fare un esame di risonanza magnetica è che l'esame dura un po' di tempo durante il quale chi sta dentro risonanza magnetica deve stare fermo. Quindi si capisce facilmente come per un bambino questo non sia facile, tant'è che fino a una certa età, diciamo fino a 4-5 anni, la sedazione si rende, si rende necessaria. Eh, ovviamente ci si sta adoperando per ridurre eh, più possibile la sedazione nei bambini un po' più grandicelli utilizzando diverse strategie. Una strategia che qui da noi funziona molto è quella che attraverso questo dispositivo, cioè degli occhialini appositi che possono entrare in risonanza magnetica, il bambino vede direttamente un filmato. Uh, abbiamo oramai una piccola collezione di cartoni animati, lo stesso bambino può portarsi il film preferito, quindi quando è in risonanza guarda il cartone animato, ovviamente questa cosa lo distrae, lo tiene fermo, che è per noi fondamentale per poter fare un esame eh, di buona qualità. Ovviamente se il bambino si dovesse muovere l'esame eh, ha una qualità eh, pessima eh, o comunque non sufficiente per essere valutabile, per cui questo dispositivo apparentemente semplice però è un piccolo trucco che ci ha consentito di eh, migliorare assolutamente la qualità, di eh, ridurre il numero di sedazioni perché ad esempio un bambino di 5-6 anni che è proprio quell'età borderline, insomma al limite, per cui eh, se non eh, in modo come dire idoneamente assistito il bambino si muove, ecco questo sistema eh, ci ha aiutato molto a ridurre anche, anche le sedazioni.